Allora, questo qui è mh, quello che dicevo, scendiamo, vi faccio vedere al volo, qualche K flusso orizzontale outward, ho messo sempre su una mappa mentale i requisiti base, quindi il filtro eva principale, orizzontale, che c'ha sì, non c'ha l'espulsione, perché ovviamente è già la stessa cosa, le principali espulsioni sono la stessa cosa, la velocità e la barriera frontale non è presente, il flusso laminare è 3,045, più o meno 20%, quello che dovremmo riscontrare con l'anemometro, il ricirco del laboratorio sì, non può essere canalizzata perché ovviamente è una cappa che non ha canalizzazione perché l'aria viene presa e buttata direttamente dentro, eh, l'aria espulsa al 100%, quella è sterile filtrata sul piano al 100%, la barriera frontale non esiste, non è presente, il tipo di bus è un laminare sterile e la protezione operatore eh, non ce l'abbiamo del prodotto sì dell'ambiente no. Allora, Le cappe biologiche a flusso orizzontale di cui parlavamo adesso sono, come nel dettaglio dell'immagine che vi ho messo a sinistra la leggenda, c'è cioè in blu l'area dell'ambiente quindi che entra, che pot ora voi lo vedete dall'alto, potrebbe essere anche da dietro, insomma, dipende un po' dalla cappa, praticamente è l'area del laboratorio che viene presa, messa all'interno della cappa, prefiltrata, quindi è aria sporca in rosso, poi diventa aria filtrata in verdino e quindi eh, pulita e 100% del piano di lavoro. Questa è l'immagine sulla destra di una cappa, vedete il, lo smoke test, io vi consiglio poi di dotarvi, magari ne parliamo, di strumentazione che vi dà modo di vedere un pochino meglio alcune cose, eh, perché con, a parte che quelle pipette eh, con le fialette, attenzione perché sono acido e quindi corrodono, possono corrodere la cappa, possono corrodere le vostre, le vostre cose, quindi fate un po' di attenzione, oltre al fatto che non, vanno inalata, non va inalato, è un, un po' vecchio, un po' datato. Da questo punto di vista invece ci sono strumenti eh, atossici e prodotti atossici e quant'altro. Quindi eh, sicuramente è importante avere anche perché la norma chiede insomma, che ci sia un, un test visivo. Lo smoke test, eh, addirittura con ecco, le farmaceutiche vogliono i video, eh, ma nella parte, tech, eh, dalla parte chimica per esempio, è obbligatorio. Sarebbe obbligatorio fare video e sicuramente la foto eh, della parte smoke perché fa capire chiaro l'evidenza di che cosa stiamo facendo, eh, come sta lavorando la K non diamo per scontato, cioè, in questo caso lo do per scontato che il flusso vada verso fuori ma vi dico che se uno va in invertire cavi a livello motori mi è capitato di cappe del genere dove aspiravano invece che buttare questo fuori e quindi praticamente se non faccio lo smoke test e mi metto solo con un filo caldo un anemometro a filo caldo sul fronte leggo magari una velocità che più o meno è 0,40 mi sta bene ma dall'altra parte non so il senso e quindi mi accorgo del, serso, del senso di aspirazione o espulsione dell'aria solo esclusivamente attraverso uno smoke test oppure con una ventolina se sono insomma esperto e so il lato il senso di, di, di gira, dalla da parte in cui gira la ventolina se a destra o a sinistra per capire più o meno il senso, però è, è falsato, cioè la, lo smoke test è veramente il, me, il test più efficace di tutti in assoluto e quindi da questo punto di vista qua vedete l'aria che viene presa e espulsa verso l'operatore e quindi capite perché non si può lavorare con uh, microrganismi patogeni.